Piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Culturalmente inadatto e razzista. Viene bollato così dalla piattaforma Video on demand statunitense HBO, il film Via col vento, espulso dal catalogo. Il Colossal, a 1939, ambientato nella guerra di secessione americana, il film più visto della storia del cinema, aveva consacrato la vezzosa Vivian Lith, affiancata dal superbo Claire Gable. Fece pure vincere il primo Oscar ad un'attrice afroamericana, Hattie McDaniel, nei panni della domestica. Mettimi il vestito, è già tardi. Che vestito ti metti? Quello? No, quello no! essere troppo sgollato per pomeriggio. Io andare a dire tua madre. Se tu lo dici alla mamma, non mangio affatto. Sono scrupoloso. Io mi sto guardando via col vento. Devo dire che non lo vedevo da quando ero bambino, perché... Lo andai a vedere mi sembra con mia nonna, piangeva sempre, una noia, mi annoiai tanto. E ho cominciato a vederlo questa mattina alle nove e naturalmente mi mancano ancora qualche ora per potermelo vedere tutto. Adesso vi abbasso l'audio perché lo sto guardando mentre vi parlo e devo dire che mi ha divertito guardarlo. Ci ho visto tutto quello che naturalmente è... Il bagaglio di accuse che viene fatto in maniera molto esplicita in queste eh, ultime ore dopo che l'HBO ha deciso di non farlo vedere più ai suoi abbonati. Non vedrete più via col vento perché è pieno di contenuti razzistici, mh, detestabili, quindi in un momento in cui il mondo sta prendendo coscienza di un atto, di un sopruso, di un omicidio efferato da parte poi di un poliziotto nei confronti appunto di George Floyd, una persona nera è bene che questo film non si veda più su questo si distingue naturalmente, si divide il parere generale e vorrei su questo oggi chiamarvi a riflettere la mia opinione certo è un film che a me non è mai piaciuto e più lo vedo più mi sembra che l'aspetto più detestabile di questo film ancor più eh, dell'esaltazione razzistica che è palese racconta, racconta quelli che hanno perso nella guerra di secessione racconta una famiglia del sud risaputo in Georgia C'è una bella piantagione di cotone avevano tanti schiavi, è chiaro che gli rode l'anima che eh, arrivano i nordisti e li riportano a dover lavorare la terra con le loro mani la protagonista è eh, Rossello Ara che è stato l'idolo, l'eroina di un'infinità di ragazze che mai ebbero il coraggio poi nei loro... Atti concreti di imitarla nella sua spregiudicatezza, nel suo egocentrismo, nel suo figa di legnismo, perché in realtà eh, si è ben eh, facilmente concessa quando eh, aveva necessità di avere denaro. Eh, eh, portando via il fidanzato quasi sposato e la sorella, perché aveva una bella segheria avviata, a lei servivano soldini e quindi se l'è sposato, si è sposato un altro coglione che è morto subito, perché aveva questa manina delicata per cui attorno a lei morivano tutti, uno sterminio attorno a Rossello Ara. Gli muore anche una povera bambina che tutto sommato è un destino migliore perché vest la vestivano in maniera orrenda con dei vestiti da piccola cosacca eh, sotto il sole delle piantagioni del sud eh, l'unica persona che eh, in realtà l'amava veramente che era Claire Gable eh, lei l'ha sempre disprezzato perché non voleva una persona di lei innamorato e con lui, con lei, con lui anche se si è sposata a figa di legneggiato in maniera sublime evitando di concedergli eh, il debito coniugale perché aveva pura di ingrassare dopo la prima gravidanza e alla fine la scena finale, la scena eh, che tutti ricordiamo, lui la manda a cagare logicamente finalmente e lei alla fine dice vabbè domani in altro giorno ci arrangeremo, e viene questa voce fuori campo e dice la terra, la terra è l'unica cosa, l'unica cosa che dura è la terra, siamo quasi consolatori. Ci sono leggende su questo film di Seth, che Claire Gable aveva l'alito puzzolentissimo, che dice per una dentiera messa precocemente, che dice perché mangiasse aglio eh, per eh, fare rabbia a, alla protagonista che lui odiava. Comunque sia di questo oggi dobbiamo parlare. Sembra giusto e sembra corretto che è un film che indubbiamente ha dei valori sui quali oggi si è riscritto in civiltà notevolmente, è stato prodotto in un'America in cui il segregazionismo era, era palese, eh, nel 40 quando vinse otto Oscar, l'Oscar che fu dato proprio alla attrice afroamericana, la Memi, fece sì che durante la cerimonia fosse tenuta in uno stanzino per non farla vedere troppo perché era nera e in fondo non era giusto eh, mischiarla in altre signore bianche. Quindi era un periodo su cui abbiamo preso tutte le distanze. Ma perché impedire oggi di vedere via convento? Perché ragionare... Piuttosto, non ragionare piuttosto su quanto eh, fosse testimone di un'epoca. Io penso che sia molto pericoloso seppellire, cementificare, buttare sotto il tappeto dei sentieri passati, perché semplicemente non corrispondono più alle sensibilità contemporanee. Questo fa sì che non ci sia scuola, non ci sia evoluzione di pensiero, se non vediamo come eravamo prima. E seguendo questo principio che l'esasperazione è politicamente corretta, anche se appoggia su una base giusta di recriminare atteggiamenti discriminatori e razzistici, fa sì che noi ci perdiamo il senso della nostra storia. La storia va vista, rivista continuamente, riletta, reinterpretata rivista e confrontata con gli strumenti che noi abbiamo, non cancellata se dobbiamo cancellare tutto dall'epica ma immaginate l'Iliade eh, quanto in realtà nell'Iliade c'è di terribile so, il solo fatto che eh, una donna venga considerata un possesso si faccia una guerra perché eh, il re rivoleva a sua moglie che se ne era lecitamente andata con un'altra aveva messo le corde, non la voleva più ecco, basa, solo basandosi su questo principio della donna considerata come oggetto per cui vale la pena fare una guerra a dieci anni, ammazzare, e scannare non si sa quante persone ecco, già questo farebbe sì che dovrebbe dire togliamo l'Iliade da tutti i programmi scolastici, invece no, va vista, va letta va interpretata, bisogna coglierne l'essenza poetica, seppur legata a atteggiamenti, punti di vista, visione della vita e consideriamo aberranti quindi 80024 0024, cominciamo a sentire come la pensate voi che probabilmente avete amato, odiato, detestato, visto via col vento, questa mattina ho raccolto testimonianze di amiche che ne hanno fatto la bandiera della loro vita siete d'accordo che in realtà il progresso e l'incivilimento dell'umanità debba corrispondere a un cancellare i momenti in cui l'umanità magari era meno civile si basava su altri punti fermi uh! reggere forte, non respirare mammi la colazione di Miss Rosella riportala in cucina, non la voglio osi tu mangiare vino ultimo boccone, capito? detto non la voglio! Provo ad analizzarlo da tutti i punti di vista, bisogna entrare anche nella mentalità di chi ha lanciato l'idea di censurare, di censurare, di non far più vedere via col vento, che era un, un regista afroamericano beh, immaginate di vedervi rappresentato comunque nella categoria di persone identificabili eh, dal colore della loro pelle che vedono come eh, rappresentazione seppur remota passata della loro eh, esistenza eh, una signora che parla in maniera eh, grottesca eh, che viene trattata come una schiava anche se con quella tenerezza perché in fondo è buona Miss Rossella anche se poi le prende a schiaffi c'è una scena terribile in cui quando Miss Rossella mette su finalmente questa segheria eh, portando via il marito alla sorella, c'ero cioè arrivato poco tempo fa eh, non sa chi far lavorare nella segheria perché è abituata con gli schiavi non è abituata che le persone vadano pagate per lavorare E a un certo punto una specie di taglia gole, gli porta eh, dei poveri galeotti legati con le catene, e dice, lavorano per lei, cioè, però datemi mano libera, devo farli lavorare col modo mio, cioè prendendoli a bastonate e frustate. Lei con i suoi bei vestitini imbroccato e merlettici, sì, sì, fate pure, purché lavorino e non gliene importa assolutamente nulla. 80024 24 Lores, provincia di Vicenza, prima persona che giudica. Oh, buongiorno, ma proprio lei, lei, lei sta descrivendo quel film, io non ho mai visto, cioè, l'ho visto cento volte, non ho mai visto quello che tu cioè, lei sta descrivendo. Cosa? Ho, sapere, il figlia di legnismo vuole, di, di Rossello vuole, Ara? Vuole, palese? Vuole sapere quello che sta descrivendo lei? Lo vuole sì. che glielo dica? È certo. quello che sta succedendo in Italia con i comunisti. Importano Psst. schiavi negri per fare i lavori più, più bastardi, per abbassare sì, i, scuola, i, gli stipendi per l'Italia. No, lasci parlare a me per cortesia. Ma non c'è un ma... Scusi, no, no, non la faccio parlare. Stai dicendo... Scusi, no, sta esprimendo il suo pensiero che io rispetto però è un'altra trasmissione ma stiamo parlando di no, via col è vento è lei che sta descrivendo un altro film io la mamma l'adoravo, non ho mai visto io il disprezzo ma Oppure... lavorava gratis, era una schiava la mamma signora, era una ma schiava, ma lavorava Cristo. gratis che, che, che, per cosa lavorano i negri qua in Italia adesso? me lo dica lei no, non ha tagli. diritto di parlare dice lei cazzate, non Lore, non sta, arrivederci ciao, no. ciao, sì, la taglio, ciao Davide, e eh, la taglio sì, eh, non ho capito devo farla parlare. Una persona che dice stronzate, la, la, la faccio parlare dicendo che la mamma era felice di stare nel suo ruolo di schiava. Non, non, non, non è una cosa ammissibile eh, dire che uno schiavo è felice di farlo schiavo. Eh, eh, quindi eh, direte che Nicoletti ha censurato Lores. Eh, prego la regia. Tutte le volte io do su una persona, levatela perché non mi va di battibeccare. Allora, Davide, provincia La Pistoia, però questo è se il segnale chiaro: via Colvento ha subito aperto eh, un acceso dibattito sulle persone che in realtà lo vedono come un film che mostra il lato buono del razzismo, cioè che in fondo Miss Rossella non è che la frusti poi la mami, ma la tratta come una dolce tenera mamma. Senza dimenticare è stata portata in una nave con una catena al collo, probabilmente molti dei suoi parenti sono stati picchiati, fustati e ammazzati e Rossella può avere diritto di vita e di morte su quella donna. È Clara da Bologna. Dico che non si deve seppellire niente sotto il tappeto, non leggo via col vento in questo modo, però dagli errori del passato bisogna imparare, cioè nel senso la schiavitù non è giusta e lì in via col vento vengono trattati in maniera umana, ci sono stati altri, sì, tipo radici, in cui sono, viene visto veramente com'era lo schiavismo, però non bisogna per questo nasconderlo sotto un tappeto, e bisogna affrontare e dire sì c'è stato, abbiamo sbagliato e non si, le persone non devono essere trattate così punto. Ma secondo me è anche una buona occasione per leggere più che eh, il periodo della guerra di secessione il 1861 come realmente fosse che non ci sono strumenti di analisi storica in quei film, leggere la sensibilità dell'America del 1940 in cui viene prodotto questo film che bene o male è un film che con nostalgia mostra i valori eh, del vecchio sud che in fondo era basato sull'amore per la terra la coesione familiare, su buoni valori che in fondo rimette in discussione quello che è stato il movimento di liberazione della guerra di secessione se scompare via col vento, pensiamo che sono stati tutti buoni eh, dal da 1861 fino al 2020 secondo me è giusto questo passaggio e va letto, ma vedete che è un film che ancora infiamma le persone, la signora che aveva una sua teoria eh, su eh, gli immigrati in Italia di cui non mi va di discutere perché non è questo l'argomento, prendeva la via col vento come esempio eh, di un trattamento eco umano dello schiavo è una cosa che non può più essere letta in questi tempi eh, Davide, provincia di Pistoia ascolto sì, sì buongiorno allora, mh, approvo al 100% il fatto che non, non trovo giusto cancellare quello che è, diciamo, che è stato un passato, che sia a livello cinematografico o di qualsiasi altro genere. Via col vento, a prescindere dalla storia, appunto da, da, da, dai connotati a cui è stato, per cui è stato diciamo, tolto da questo catalogo, credo che sia come tante altre cose che adesso andiamo a vedere a giro per il mondo e che ci piacciono non so, mi, mi viene un, un accenno anche su sull'Egitto no? uno va al museo a vedere se l'estate no, no, non credo che loro non utilizzassero gli schiavi no? eh, eh, certo, certo sì Ma noi la faccio la un film... esempio molto più vicino di riflessione la immagini se cominciamo a colpire la filmografia che va dagli anni 40 agli anni 70 mettiamo così tutto il filone western, che fine dovrebbe fare? Cioè John Wayne dovrebbe essere messo all'indice, eh, in tutti i film in cui Pelle Rosse sono cattivi, eh, non, non, non, non parlano due parole, sono degli scotennatori e i poveri bianchi devono difendersi la loro furia eh, omettendo il fatto che in realtà quelli stavano a casa loro, vanno in linea con quello che in questo momento sta accadendo in America stanno sradicando le statue di Cristoforo Colombo come se fosse colpa di Cristoforo Colombo di quello che è accaduto dopo c'è in mezzo eh, tutto un episodio che probabilmente vada ricordato il conquistadores l'imposizione comunque di una regola, di una legge che è molto più lontano del vecchio West se vogliamo parlare di questo ma tutto questo ha un senso il racconto che l'umanità ha fatto, anche se distorto, è sempre stato illuminato dalla sensibilità dell'epoca in cui viene fatto. E Non possiamo scordarci di questo. Adriana, da Roma. Eh, sì, sale. No, volevo dire pure io che questa, questa censura che viene fatta su questo film è una cosa orrenda, macabra, perché non è possibile, come ha detto già lei tutto, cioè sarebbe rinnegare la storia ci sono stati dei periodi in cui purtroppo c'erano le colonie ci sono stati prima gli inglesi poi i francesi poi ci sono stati gli americani eh, non possiamo negare quello che siamo stati in passato però ci siamo evoluti eh, è come quando vogliono mettere le bravi alle statue perché vogliono adombrare le loro fattezze allora, Quindi eh, è una tristezza eh, eh... Facciamo così, facciamo adesso eh, devo dare eh, un attimo la linea io perché sono già andato oltre il tempo. Riflettiamo su quello che è il metodo secondo voi per gestire un passato che in realtà è in contrasto con quella che è l'acquisizione di valore della contemporaneità che viviamo. 80024 0024 fra un istante. Fineco è tempo di investire con noi. Vi presenta di una marmotta Dov'è il dottor Mead? Io non ho trovato lui Cosa? No, non stare a ospedale Uomo mi ha detto che il dottore è andato a stazione per curare nuovi feriti Perché non sei andata a cercarlo? Miss Rosella, io ho spaventato andare in stazione Essere tutta piena di morti E avere tanta paura di gente morta Vai da Miss Melania E non la spaventare, se no ti frusto 80024 00 24. era proprio una figata stare a servizio di Rossello Ara, rispondo all'ascoltatrice che poi mi hanno detto che è una frequentatrice di questa radio, ma non ho capito cosa voleva dire, non ho esattamente capito, voleva comunque fare un'affermazione di principio di una sua principio ideologico, sul quale non discuto, non c'entra una mazza oggi. Eh, stare al servizio di Rossello Ara eh, nell'anno 1861 significava rischiare di essere frustati. E Infatti questo ogni tanto la mena ed anche qualche bel marrovescio a questa eh, sua piccola schiava. E, evidentemente c'è qualcuno che ancora pensa che questo è un comportamento umano, ma tutto va riletto con la sensibilità dei tempi. Probabilmente... I miei nonni consideravano normale averci eh, che non so, una bissina per casa che gli facesse servizi gratis eh, perché? Perché lo facevano tutti: che era normale e non voglio rinnegare eh, la storia che sta dietro le mie spalle. Se la voglio reinterpretare. E se avessi voluto potuto io eh, dire la mia eh, sull'importante canale televisivo che dice Leviamo via col vento l'avrei mandato, l'avrei mandato preceduto da un chiarimento, da una specifica da una storia, da un racconto da una contestualizzazione cosa che è molto più difficile che dire tagliamolo e leviamolo Alessandro da Torino Buongiorno Nicoletti io sono d'accordo con lei su quello che ha appena detto cioè, a me via Ve col vento non piace come film un po' perché no, è, devo sei... dire, è un film meraviglioso come realizzazione per i tempi e tutto ma ma è un po polpettone terrificante, a me sì, non piace, poi la piace alle ragazze fotografia. giustamente, c'è l'amore, la c'è la passione, c'è la donna determinata, bei vestiti, è pieno di vestiti bellissimi, eh, Rossello Ara veste con, galleggia nella merda e nel sangue ma veste con vestiti di broccato stupendi, velluti coloro smeraldo, quindi è chiaro che alle ragazze piace. Posso dire, è un film che non è neanche tanto valutamente razzista, poi ci sono i di colori che parlano in verde dell'infinito, che cioè a me sembra una cosa drammatica. Detto questo, comunque Via Col Vento è un monumento. Eh, e, e togliere certo. Via Col Vento sarebbe un po' come pensare di abbattere l'obelisco di Mussolini o anche il Colosseo. Che Giustamente, no, ma sono d'accordo no. con lei, infatti. Diciamo che alla luce degli episodi, se lo vuole contestualizzare in qualche maniera... L'attualità si può fare una visione commentata di Via Colvento, di cosa c'è alla radice oggi eh, de della signora che telefona e, e voleva dire che alla fine stavano bene, cosa c'è alla radice? C'è una lettura che attraverso il tempo è stata magari inesatta, edulcorata, che in fondo a fronte dei valori dell'uomo bianco del sud, eh, piantatore di cotone, in realtà i neri che venivano portati come schiavi erano qualcosa di, eh, di rango inferiore, quindi era giusto lavorassero per lui. Bisogna vedere la stratificazione del pensiero. Non dico che in assoluto il pensiero attuale contemporaneo sia il migliore in assoluto, ma è un processo di rettifica rispetto al pensiero arcaico precedente. Come ci si è arrivati? Se non si fanno vedere i passaggi diventa veramente un'imposizione, diventa un atto vessatorio, non si capiscono le radici eh, de, eh, per cui oggi pensiamo diversamente. E lo facciamo probabilmente, l'umanità sta meglio se si pensa diversamente, è sempre eh, finalizzata allo stare meglio, staremmo tutti meglio se non ci fosse razzismo, non perché siamo buoni o ci salviamo l'anima, staremmo tutti meglio, sarebbe una società, che vivrebbe più serenamente. E far capire questo mi rendo conto che è arduo se si esce dal recinto dell'ideologia. Carlo da Como. Eh, pronto Gianluca? anch'io Sono anch'io anch sulla, stessa, sulla sua stessa idea, ma allargherei un attimino il discorso. Se noi ad esempio guardiamo certi film degli anni Ottanta di Renato Pozzetto, non erano chiaramente contro il razzismo. Però usavano dei linguaggi, ad esempio, contro gli omosessuali. Eh, culo camicia bene. con Massimo Ranieri, lo ricordo eh, benissimo. Non, non, non sarebbe sì, cioè, il vizietto film del genere non sarebbero sì. più concepibili oggi. Se noi prendiamo ad esempio. Sì, ma il vizzetto nasce Ranieri, da, da, da, da un'operetta teatrale, La Casio Foll, che ironizzava su questa sorta di teatro antravestì. E anche loro raccontate una storia. Oggi, oggi chiaramente in un momento in cui anche eh, ci si è evoluti da questo punto di vista, uno può chiaramente vivere la, la, la sua eh, omosessualità tranquillamente, serenamente, senza rientrare eh, nel, nel recinto delle macchiette, va visto e contestualizzato, cancellarlo non ha senso. Guardi, che tutte le operazioni di cancellazione della letteratura, dei testi proibiti, non ho fatto altro che glorificare questi testi e considerarli poi degli elementi comunque di rottura importante. Censurare non significa togliere, non si cancella la memoria. Eh, Mauro, d'Arezzo. Salve, eh, mi sembra di assistere eh, a, alla rilettura del Mondo Nuovo di Axel. Allora mm. propongo di andare a Roma e buttare giù la colonna traiana in quanto glorifica l'imperatore che aveva ridotto in schiavitù i daci. Certo, più è, più è, tutta, è tutta una processione di gente incatenata e portata nel trionfo, è vero, è verissimo. Dico, appunto, bisogna buttarlo giù perché è una, un inno alla schiavitù e alla sopraffazione. Oddio, è successo più di 2000 anni fa, ma non importa, noi con la nostra enorme cultura moderna e la nostra soggettività, siamo in grado di dire bene quello che è bene e quello che è male. Anche, anche ma via col è stato fatto 80 anni fa e eh, non va dimenticato, ne sono successe di cose nel frattempo. Eh. Cose come, chi dire... parla dell come chi parla dell'imperialismo romano, l'imperialismo è stato inventato dopo, a quei tempi chi aveva la forza faceva un impero, tutti i romani sono stati più bravi sì, dei, pomaro, dei pomaro, di noi potremmo stare a parlare settimane mesi su come era diverso il pensiero arcaico rispetto al pensiero contemporaneo dato tutto questo per scontato che siamo pieni di vestigia di mondi che avevano visione della vita diversa alle nostre cosa facciamo? Rettifichiamo il passato? riscriviamo la storia ad uso dei bambini e delle persone buone d'animo, secondo me la storia va rimostrata in tutta la sua crudezza, va solo interpretata, capita. Bisogna avere elementi per capire perché nell'America degli anni 40 eh, c'era un forte movimento che in fondo era nostalgico eh, di questo eh, eh, clima ediliaco del buon sud che tutto sommato aveva anche una visione umana, sì, perché diceva frusto, però in fondo era quasi una seconda mamma. In questa eh, trappolona c'era caduta l'ascoltatrice, prima cosa dice, io tutta la vita sognavo di avere una mamma, grazie, chi è che non vorrebbe una donna a tuo completo servizio, eh, bella, accogliente, simpatica, ti cucina, ti veste, ti dà anche le direttive, esci troppo scollata, quindi ancora più eh, attenta di una madre, capito? però non la paghi. E se fa qualcosa che non ti va la frusti? Tutti in teoria nella nostra parte animale vorremmo avere qualcuno a nostra disposizione gratis, senza in cambio dare nulla né di impegno etico, morale, eh, relazionale né dal punto di vista della giusta retribuzione di un lavoro. Ugo da Biella, Ugo Bella si è autocensurato. Provo a dire che si parlava di schiavi già nella Bibbia, quindi andrebbe censurata la Bibbia. <ride> In linea di massima è così, il, il meccanismo è esattamente questo. Fabio, da Bergamo. Sì, ciao Nicoletti. Ma anch'io d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, anzi, rilancio. Eh, ti dico, alcuni testi di canzoni oggi sarebbero da, da, da, da censura. Vasco Rossi, colpa di Alfredo, è andata a casa. Sì, le leggo, siamo i tussi, questa mattina con Fabrizio Intonti risentivamo Siamo i vatussi la canzone ci abbiamo riso tutto, ma altissimi negri, cioè proprio, lo dice chiaramente i, le clip del tempo che illustravano Sammy Vatusti, cioè vedere questi qua con lo sguardo imbambolato come degli scemi altissimi, capito, che erano altissimi negri, e ballavano la Ligalli, che la loro unica eh, preoccupazione era ballare la Ligalli, è chiaro che eh, c'è tutta una, eh, una lettura, ma in quel tempo non, non, Vianello, che era una persona stimabilissima, di ottimi sentimenti Pacifico e tutto non pensava che fosse, potesse esserci un'accezione eh, offensiva eh, nella canzoncina dei Vatussi. Oggi la possiamo ascoltare, la guardiamo come Rai come una vestigia del passato e riflettiamo sul fatto che magari abbiamo capito qualcosa in più. Ferruccio da Venezia. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Um, stavo sentendo con attenzione la trasmissione. Secondo me però sarebbe più ad approfondire un altro tema. Il senso è eh, che eh, via col vento, secondo me, per, per quanto io l'ho visto un po' di volte, ma mm. dileggia a parte la, la, lo schia la, la schiavitù, eccetera, eccetera, che è noto e trasuda quel film mm. ma, di quel tipo di sentiment, ma dileggia anche eh, la figura di mami piuttosto che delle persone di colore piuttosto che. Eh, eh, quello, sì, sì, rientrano me, tutte uno stereotipo. Essere... Uno stereotipo che collocava eh, le persone nere schiave come dei personaggi, ma in fondo anche la capanna dello zio Thomas, eh, eh, Tom Sawyer e, eh, e tutto quel filone lì di, di racconti per ragazzi che erano bellissimi. C'è sempre comunque la figura del nero che è una figura che comunque rientra in uno stereotipo macchiettistico, che comunque lo inchioda in, quel, in quella posizione. Le mami, tutta la vita, possono fare soltanto le mami, non possono diventare magari le matematiche che hanno, mandato, che hanno mandato gli uomini sulla luna, ad esempio, come è accaduto poi nella storia. Ci fermiamo un istante. Melog L'hai vista, mami? Non è brava? Mr. Red, io avrei detto e ridetto che non stare bene che una donna andare a cavallo da uomo o gonzo da nasù. Va bene, mammi, le insegnerò a cavalcare da donna e le comprerò una mazzola di velluto azzurro, le piacerà. Di volere vestito nero, bel signorine. Oh, mammi, andiamo sì ragionevole. Non essere adatto quando non essere adatto. <ride> e non essere adatto. 80024 0024 sono grato a Valeria Bernardi e Giorgio De Luca che mi seguono da Milano da Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti che mi seguono da Roma oggi stiamo parlando della questione via col vento che l'HBO vorrebbe, vorrebbe ha già deciso di togliere eh, nel suo, nel suo, diciamo, nella, nei film che possono essere visti a pagamento dai suoi utenti perché, perché è un film che ha, indubbiamente eh, è basato su una visione della guerra di secessione favorevole al sud che ha perso, al sud razzista, al sud che eh, aveva comunque come forza lavoro gli schiavi neri. Noi ci stiamo riflettendo con il nostro pubblico e vediamo che molte volte il politicamente corretto è me che è stata una giusta maniera per Rivedere il nostro pensiero arcaico esagera e in questo caso bisognerebbe dare un correttivo, una presa di distanza critica in cui il film può essere visto e ragionato. Eh, toglierlo non puoi cancellare quello che era il pensiero americano nel 1940 eh, che vedeva naturalmente giusto il fatto che bianchi e neri comunque se ne stessero separati. Emanuela da Prato. Buongiorno, eh, volevo intervenire perché non importa andare in America per vedere la schiavitù, io mi ricordo, io ho 80 anni, ma io mi ricordo che le ragazze dei contadini i poveri venivano a servizio in casa, non prendevano niente, lavoravano e poi quando arrivava all'età del marito gli eh, si faceva un po' di dote. Quindi, guardi che ve eh, lo ricordo io negli anni 60 non è che eh, bisogna andare tanto indietro appunto mondine, e le mondine se le si ricorda le mondine come venivano trattate non pagate il schiave. riso pagate con sacchi di riso certo. oh, non, non erano riso. schiave tenute in quelle condizioni quindi non riso amaro ci hanno fatto America, un film è vero? Sì, sì, non importa, in porta provvede lei ha citato, oh, per questa ragione, Riso Amaro non dovrebbe essere più trasmesso, che mostra una, una visione del passato in cui certe cose... Però è un film che prende le distanze, Via Colvento non prende le distanze, Questo, il limite del film è che non prende le distanze, lo mostra come la migliore società possibile, anzi con una nota di nostalgia che purtroppo hanno perso, è un film che, che dà l'idea che la parte migliore dell'America fosse stata quella. Giulia, provincia di Como. Sì, buongiorno a tutti. Eh, io penso che sia un film del suo tempo che raffigura appunto alcuni pregiudizi etnici e razziali, che erano disgraziatamente dati per assodati nella società americana. Eh, io sono mamma di un bimbo di colore e i bimbi non devono, devono iniziare a non avere questi dolorosi stereotipi. Bisogna iniziare da loro: loro sono il futuro. Ecco. Però, lei, e... Giulia, Giulia lei è molto interessante la sua testimonianza come la vede dal suo punto di vista? Proviamo a proiettarla nella sua situazione familiare: lei parla giustamente perché eh, lo sente più sulla sua pelle. Noi possiamo parlare in astratto, bello, brutto, leviamo, non vediamo, facciamolo vedere. Ora, suo figlio. Potrebbe soffrire a vedere un film come Via col vento? Potrebbe soffrire, assolutamente sì. È indubbiamente. Eh, è, noi il fatto che, che gli diamo è che lui è di colore. Cioè, eh, non e questo non mica può cancellarlo. Certo, non è sì, un'offesa. Sì. Non è un'offesa. Lui per, scherz per scherzare mi dice noi siamo cioccolatini e tu sei mozzarella. Quindi è l'ingenuità, no? Poi eh... mi fa capire come si gestisce que que que questa, diciamo, questa necessità di ulteriori strumenti culturali. Ora, mettiamo che il suo figlio fosse accanto a lei e sente questa trasmissione. Le fa qualche domanda, mamma, perché non vogliono far vedere questo film? Lei dovrebbe farglielo vedere e spiegargli il contesto con molta difficoltà. Perché parliamo bene noi che abbiamo la pelle bianca di razzismo e di esagerazioni così, ma provatevi a trovarvi, io l'ho detto una volta alla radio e lo vi dico, la prima volta che capitai in una città africana, Nairobi, ero l'unico bianco in una strada popolata e gente nera che camminava e ho sentito esattamente cosa significa avere la pelle diversa in un posto dove tutti ce l'hanno di un altro colore, non è una sensazione che ti dà subito serenità, lo capisci? Lei come gestirebbe questa cosa Giulia? Guardi, io mh, le dico solo questa cosa, un po' risponde a quello che lei mi chiede. Quando io e il mio compagno andiamo in giro, io sono del 1989, lui è del 1987, in Italia da 25 anni, eravamo mm. compagni delle scuole medie. Eh, a Como, in una città così piccolina, talvolta ci guardano ancora. Certo, Quindi immagino, eh... sicuro. Franezza, no? Poi quando andiamo a Londra, la sua famiglia a Londra è tutto molto rilassato. Pianca... Però Giulio, io non voglio far fare il buono di natura. Noi siamo intrisi di pregiudizio. Il pregiudizio è in noi. In tutti noi eh, la diversità in qualche maniera ci fa venire, eh, ci, ci, fa alzare, ci fa alzare le difese. Il lavoro che si fa è un lavoro di incivilimento, è un lavoro culturale, più un paese è incivilito, più è culturalmente avanzato, più è assimilato eh, questa cosa istintiva e più, e più naturalmente lei avrà meno problemi ad andare in giro, questo è questo il problema, capito? Ma gli strumenti culturali si affinano attraverso l'elaborazione e non si elabora se non si ha in mano la materia viva eh, di ciò che, su cui bisogna lavorare culturalmente, non so se mi sono spiegato. Sì, assolutamente. E il messaggio che faccio sempre passare al mio bimbo, pur avendo 30 anni, quindi mm, immatura da un, tra virgolette, è che la razza è umana. È umana. Sì. È, è bello dirlo quando arriviamo a questa conclusione attraverso una serena eh, capacità di eh, eh, dircelo a noi stessi. Il problema, l'ho detto prima, è puramente strumentale. Noi vivremmo tutti meglio se noi capissimo che si starebbe tutti. Ma non perché bisogna essere buoni, bisogna essere politicamente corretti, bisogna essere di sinistra. Sono cazzate. Vivremmo meglio se non ci fosse questo pregiudizio. Staremmo tutti più sereni. Questo io l'ho capito a 60 anni, non è che. Ragionavo così quando ero ragazzo. Magari ero fra le persone che se la vedeva per strada con il signore nero, la guardava e magari occheggiava e magari faceva pensieri discriminatori. Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.